Questa domenica celebriamo il battesimo, ricordiamo meglio il battesimo di Gesù eh, nel Giordano. Ha un valore altamente simbolico. Chi di noi è stato in terra santa ricorderà ecco, le acque del Giordano piuttosto melmose, fangose, no? che penso devono essere così anche al tempo di Gesù, non, non un'acqua trasparente, pura. Allora mh, mi viene di dire no, che Gesù si è immerso, si è immerso in queste acque per, non perché venisse purificata, perché non aveva bisogno evidentemente, ma piuttosto per prendere su di sé questa merma, no? prendere su di sé questi peccati, assumerli sulla sua persona, portarne il peso, ecco ha voluto dirci questo, io sono con voi, condivido le vostre ansie, condivido i vostri dolori, i vostri peccati, ecco, vi sono vicino anche quando fallite, anche quando cadete, anche quando vi perdete, io sono accanto a voi, è un Dio misericordioso, e un Dio che discende, a riguardo Lontino Bello diceva si è aperto un varco, i cieli che fino a quel momento erano chiusi si sono aperti e si è aperto un varco, per cui eh, sono discesi dall'alto tutti quei valori che, del cielo, quei valori dell'amore, quei valori della grazia di Dio sono discesi sulla terra, È una, una sorta, parlato proprio così, di un travaso di valori dal cielo sulla terra, per questa mescolanza di Dio con l'uomo, sono espressioni sue, mi piace citarle perissequamente perché sono molto intense, una mescolanza di Dio, questo fare eh, proprio dell'uomo, eh, fare dell'uomo una creatura nuova, è un Gesù che scende nel cuore della terra coperto dall'acqua, questa espressione mi sembra molto bella, un Gesù che discende già. Con il battesimo noi assistiamo a questo mistero della discesa di Dio sulla terra, che diventa pubblica, tutti possono fruirne, tutti possono accogliere questo Gesù che ci ama. Ed è importante quella espressione che viene dall'alto, tu sei l'amato, in te mi sono compiaciuto. E noi partecipiamo di questa grazia, anche noi siamo amati dal Signore. E quando ci sentiamo amati dal Signore allora prendiamo fiducia in noi stessi, eh, ci sforziamo di essere migliori, siamo più propositivi, forse è più feconda la nostra vita, produciamo di più in termini spirituali, diventiamo più credibili perché ci sentiamo amati. Del resto non è così quando ci sentiamo amati da qualcuno alla, al quale teniamo molto, ci sentiamo amati da, da coloro che sono accanto a noi, quando ci sentiamo valorizzati, non è così? E se questo vale su un piano umano, ancor più sul piano del, del rapporto con Dio, su un piano divino, il Signore che ci ama ci dà sicurezza, ci rassicura che anche se, anche se ci capiterà di infangare di nuovo con la veste bianca, con la veste bianca ottenuta con il battesimo, Lui sarà con noi, Lui discenderà sempre insieme a noi, ci riprenderà per mano, e ci darà la pace, ci darà la gioia, ci darà la purezza nel cuore. Buona domenica.